a tutti sono candida nel video di oggi voglio fare un bigliettino di auguri dunque per realizzare questo bigliettino eh, ho bisogno di allora questa sarà la base del mio biglietto vi do indicativamente le misure però chiaramente ognuno lo può fare della grandezza che preferisce comunque io ho fatto un 26 per 19 e mezzo questa sarà la mia base che chiaramente a questo punto dovrò dividere così a metà e sarà appunto il la base del mio bigliettino poi avrò la mia cornice una cornicetta che io realizzerò con questa fustella però quindi fustellerò questo, questo foglietto di carta con questa fustella in modo da lasciare il buco al centro questo foglietto anche lui è delle dimensioni di 12 x 17 e mezzo però come dico sempre perché non tutti possono avere fustellatrici eccetera eccetera in questo caso basta semplicemente ritagliare all'interno un rettangolo per lasciare una cornice anche rettangolare, non, non c'è nessun problema io utilizzerò questa fustella perché ce l'ho e quindi rimane un attimino più decorato ma voi potete tranquillamente farlo senza e poi ci sarà il, eh, diciamo, la, la parte della carta che rimarrà all'interno della mia fustella così che è delle dimensioni di 11 e mezzo per 16 e mezzo quindi chiaramente più piccola del mio de, della mia cornice ripeto queste sono dimensioni che potete tranquillamente eh, cambiare io l'ho fatto così per darvi un, un riferimento allora per decorare il mio bigliettino mh, di auguri utilizzerò questo timbro della indigo blu e come vi ho, eh, eh, non so se ve l'ho anticipato, ma voglio semplicemente colorarlo con degli acquarelli e quindi eh, vediamo per vedere un pochino come, come rimane detto questo direi che non ci rimane altro che metterci all'opera io ho già timbrato i miei fiori e anche una farfalla, un paio di farfalle che in qualche modo andrò ad attaccare al mio, al mio bigliettino e quindi vi ho spiegato tutto il materiale che utilizzo quindi vedete che una cosa voi potete utilizzare qualsiasi altro timbro, i colori che volete, comunque così era per darvi un'idea di come fare un, un bigliettino di auguri e detto questo partiamo con, con il procedimento Questo è il bigliettino finito, ve lo faccio vedere così nel particolare. Allora, questo ho voluto provare a colorarlo con, con gli acquerelli, ve ne faccio vedere un altro che avevo già realizzato ma che avevo colorato con i, eh, i Promarker, che sono dei colori tipo i Copic, quindi che si sfumano, pennarelli che si sfumano tra di loro. Quindi diciamo che ho voluto fare un'altra un versione per vedere il risultato, che devo dire non è, non è malvagio in, neanche nel, nel caso degli acquerelli. Quindi queste diciamo, sono due versioni degli stessi biglietti, vedete che cambiando i colori, cambiando un po' eh, gli sfondi, vengono, vengono completamente diversi. Come dico sempre, se avete dubbi o domande scrivetemi e cercherò di rispondervi più in fretta possibile. Oppure se vi fa piacere lasciatemi semplicemente un like o un commento così saprò se anche questo, questo video è stato di vostro gradimento. E se vi fa piacere e non siete ancora iscritti al mio, al mio canale vi chiedo di farlo così continuerete ad aiutarmi a farlo crescere. Detto questo non mi resta che salutare tutti, ci vediamo con il prossimo video e buona creatività a tutti. Ciao!